Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Danilo, 50 anni. Danilo ha un problema di deficit erettile da più di 5 anni che ha trattato con terapie orali utilizzando i farmaci conosciuti inibitori della fosfodiesterasi 5, però gli effetti collaterali di questi farmaci gli alteravano molto la qualità di vita nel post-rapporto. Adesso questi farmaci non funzionano più. Danilo ha deciso di effettuare un impianto di protesi peniene idraulica tricomponente, cosa che faremo la prossima settimana. Danilo, ci racconti brevemente la tua, la tua storia. Sì, allora, ho 50 anni e ho questo problema dei 4-5 anni, all'inizio l'ho sottovalutato, poi mi sono rivolto a uno specialista, mi ha proposto questa terapia orale che comunque mi provoca questi effetti indesiderati, fortissimi mal di testa. Sono andato avanti per qualche anno, poi la, questo tipo di terapia non aveva più efficacia, ho provato anche le punture ma non c'era nulla da fare, quindi sono ritornato su internet a cercare chi potesse risolvere questo mio problema e ho raccolto una grossa documentazione con il dottor Antonini e sono rimasto, rimasto molto colpito da questo tipo di chirurgia non invasiva che lui aveva messo a punto e, e quindi ho, ho avuto un incontro con, con il dottore un incontro molto tranquillo, anzi forse io ero un po' agitato eh, però mi ha messo veramente a mio agio, mi ha spiegato come si sarebbe svolta l'operazione il, il funzionamento della protesi tricomponente e abbiamo deciso di eh, di, di fare questo, questo tipo di operazione. Senti, quanto ti è servito vedere video su internet, testimonianze, tutto quello possibile che, eh, insomma, documenti questo tipo di, di procedura? Ha avuto una valenza, una rilevanza importante nel tuo percorso? Sì, devo dire che la documentazione trovata sul web è stata fondamentale, eh, perché proprio perché è un tipo di problema che non si confida a nessuno, anche i, dottori, eh, i vari dottori non ti indicano spesso la, la via giusta e quindi eh, il poter visionare... L'operazione, il video dell'operazione, le testimonianze poi di chi si era affidato al dottor Antonini e tutto il resto della documentazione è stato fondamentale. Sai che pure tu farai parte poi di questo gruppo di persone. Sì, so che anche io farò parte. Entrerai nel club dei pazienti, però diciamo insomma. Non vedo l'ora proprio perché una volta fatta l'operazione finalmente. Eh mi toglierò questo peso dalle spalle. Senti, concludendo psicologicamente, il deficit erettile che in Italia è considerata una condizione eh, diciamo un pochino allatere, una condizione patologica un pochino allatere, cioè chi ha deficit erettile non è malato, è uno che ha voglia di divertirsi. Puoi testimoniare a 50 anni cosa significhi realmente avere un deficit erettile che poi ti altera la qualità di vita anche nel sociale e nei rapporti con gli altri? No, sì, grazie. È... Questo è verissimo, ti fa vivere un po' defilato, un po' da una parte perché tu non puoi esprimere una parte de, de, della tua personalità, del, del tuo vivere. È un fardello che ti porti dietro, che ti, porti, ti fa vivere un po' in maniera grigia anche con il rapporto con le altre persone, con il sesso femminile con, piuttosto che con la, con la propria compagna, e anche con gli amici perché comunque si ride e si scherza, però. C'è sempre questa cosa sotto che, che dà fastidio, ecco. Va bene Danilo, siamo pronti, tra una settimana tornerai a rinascere. Io questo te lo prometto e mi impegno perché questo avvenga. Eh io lo spero e non, non vedo l'ora. Vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata.